Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella Pani. Mi trovo qui con Elisabetta, eh, una maestra, eh, una maestra in tantissimi aspetti del riequilibrio: eh, fa i massaggi, fa un sacco di cose. Ha scelto di partecipare al mio percorso di quattro giorni, un seminario di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e il, il seminario di connessione al sé superiore. Questa ragazza è All'inizio ero un po' scettica, <ride> ho avuto un po' una delusione con dei maestri, un maestro in particolare, però mi ha dato fiducia, ha deciso di partecipare a questo seminario, eh, però la cosa meravigliosa è che eh, da quando è iniziato lei non fa altro che dire che bello, che bello, che bello e quindi vorrei che lei raccontasse un po' la sua esperienza qui al seminario di riequilibrio energetico e di connessione a sé superiore. Elisabetta, lasciate la parola. Sì, perché la voglio proprio dire, avevo visto su internet questa cosa cosa, ho incontrato Rossella, però da subito dentro sentivo questa propensione a partecipare, però siccome questo dolore che ho avuto era recente, eh, ho messo un po' le mani avanti, l'ho anche dichiarato e, e lei è stata molto accogliente, molto disponibile, quindi io l'entusiasmo dentro lo sentivo già, quindi penso sempre che quando il corpo sta bene, quando hai questo entusiasmo è una cosa che comunque può fare bene e sono partita con quest'idea, poi io ho iniziato a fare le preghiere esatto. che Rossella ha condiviso con noi, che condivide su YouTube e sui social. e Questo più di un mese prima del, di questo corso e mi sono sentita subito molto bene, molto centrata, un, un, un sacco di sincronie. Mi capitavano cose molto particolari, positive anche, proprio di benessere. Per cui ho detto sì, questa è la scelta giusta. E poi sono arrivata qua con un entusiasmo, cioè mi viene proprio la gioia dentro, insomma, il sorriso mi viene facile, ecco, in questi giorni, molto. Cosa ne pensi delle nuove frequenze? Ah, penso che siano molto molto potenti, vengono da lontano e anche questo, si sente proprio una connessione con l'universo, con gli angeli, con l'Arcangelo Michele, con queste energie che sono proprio di... Amore, è amore e quindi si sta bene da subito, insomma da subito si sente la potenza. Poi tu hai avuto anche delle esperienze molto particolari durante, mentre ricevevi sì, sì, le, proprio, le anche, sessioni. Sì, proprio mentre ricevevo soprattutto in questi giorni la connessione, forse sì. superiore. parliamo anche di quello. Sì. Esatto, sì, proprio sì. come una riprogrammazione del corpo, ma è una cosa incredibile. Sia fisica avevo sia delle reazioni e sentivo il corpo che si riaggiustava, riassestava, eh, che mentali, oltre anche a dei messaggi. Proprio chiamavo, come ci hai insegnato tu l'Arcangelo Michele. Michele, in aiuto anche per comprendere no, queste nuove energie, avendo avuto anche esperienze con altri, con altri tipi di tecniche di energia, proprio per capire anche la differenza dalle altre energie e mi sono arrivati tanti messaggi tante tante e tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante differenza, tante tante differenza tante tante tante che tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante tante eh, però diciamo che lavorano tutti e due sull'amore molto, certo. e in questo caso la protezione viene proprio dagli angeli, dalla la coscienza micaelica, dall'arcangelo Michele. Che sentivo già prima, avevo già avuto delle esperienze, ma si sono enormemente potenziate durante questo corso. Avevo letto i libri, non avevo sì. fatto sì. proprio corsi sugli angeli, sì, qualcosa avevo fatto, però non a questo livello. Quindi la differenza, diciamo, più in questo campo degli angeli, l'ho sentita proprio partecipando al corso, è la potenza dell'energia e le sensazioni fortissime anche nello scambio, proprio anche quando doni questo, questa sì. luce e informazione su questa frequenza del 333, anche tu stai meglio, tu che lo fai. Quando lo ricevi è il massimo del benessere, della pace, ti senti in amore completamente. Ma anche quando lo doni c'è questo scambio fortissimo di, di energie, di, di luce. Ti posso fare una domanda delicata? Sì. Secondo te quello che tu stai ricevendo in questo seminario vale quello che tu, perdonami se arrivo a parlare di cose concrete, certo. cioè vale l'investimento che tu hai fatto per poter partecipare? Assolutamente sì, vale, perché, perché comunque sono cose grandissime, insomma è chiaro che non si pagano i trattamenti, le energie, ma si paga anche il tempo dedicato, l'impegno sì, delle fine. persone tuo, eh, di, di chi ti aiuta, però è proprio sì, vale, anche perché... Penso che comunque eh, sì, le persone diano anche, anche, cioè è giusto che diano un valore sì. a queste cose. Certo. E è un'energia, che io è una maestra, certo, il denaro, maestra, no? certo, Quindi, il, il comunque denaro è comunque un'energia e mi viene dato tanto e do quello che è giusto. è, giusto. Sì, okay. è giusto. Che io... cosa consiglieresti eh, alle persone di partecipare? Ah, a sì, Certamente possi... sì, sì, sì, perché... No. Prima di tutto secondo me l'umanità in questo momento, ma sempre, da sempre e per sempre, ha bisogno di vivere nell'amore certo. e di donarlo. Questo corso ti permette anche poi eh, di, di, di praticarlo e di donarlo. Per esatto. cui, cioè, secondo me, è, è questa connessione alla propria anima al Sé superiore da, crea proprio questo stato di amore che è necessario oh, è perla. Perla. e, e secondo perla. me fa un lavoro bellissimo perché cioè, chi fa queste cose, diffonde amore, cioè è proprio, grazie, è proprio un bello. onore completamente, è proprio nell'amore ed è quello che secondo me dobbiamo creare nel mondo, nel adesso. mondo adesso, cioè rimanere nell'amore, basta. Tu, tu lo questo adesso? Certamente sì, okay. non vedo l'ora. Ah, Ho bello. già promesso a casa trattamenti estranei, di e poi clienti. anche sui clienti, certo, quando che li bello. pratichisco, poi, perché certo. penso che comunque sia una cosa molto grande e molto sacra per cui voglio prima impadronirmi diciamo della, esatto, capire bene di, di cosa si tratta no? cioè, anche nel co cioè, ho vissuto questa esperienza molto forte ma voglio vedere cosa, cosa comporta fare, anche nel, nel tempo Io ho sempre anche bisogno di un'esperienza, non è cioè certo. per dire anche il Reiki che io faccio, sono nato certo. di Reiki, però dico sempre un'esperienza, quindi devo provare anch'io prima Assolutamente. Di, di passare. Certo. allora ci fare sapere tra qualche mese. Certo, vabbè. certamente sì, è stato bellissimo, grazie a te, grazie a te, è grazie, è <ride> meravigliosa, grazie. Grazie. grazie a te, grazie a tutti.